Sono le 9.48 minuti, adesso c'è l'appuntamento con Rosi Delia, informazionefiscale.it. Il tema di oggi è il nuovo taglio del cuneo fiscale. Rosi, buongiorno, raccontaci tutto. Buongiorno Vicky e buongiorno a chi è in ascolto. Ulteriori novità sono in cantiere sul fronte del cuneo fiscale. Il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato l'11 aprile il documento di Economia e Finanza 2023. Il DEF, mh, specifichiamo, contiene tutti i numeri utili per così dire, per pianificare le strategie economiche e finanziarie future. L'aggiornamento del quadro macroeconomico deve essere presentato ogni anno al Parlamento entro la prima decade di aprile e rientra nei documenti di finanza pubblica che indicano le linee guida eh, di politica economica del Paese, quindi le direzioni che è possibile intraprendere. Si tratta quindi di uh, un documento che guarda al futuro ma ha i piedi ben piantati uh, sul presente i dati che vengono messi nero su bianco sono frutto dei tempi negli anni scorsi infatti a dettare lo scenario è stata la pandemia poi ancora il conflitto in Ucraina e il caro energia ad esempio hanno avuto una, un loro peso eh, nel, nelle stime che emergono dal eh, DEF 2023 eh, il governo ha annunciato la possibilità eh, di eh, intervenire ancora eh, con una riduzione del cuneo fiscale. In particolare dalle stime emerge la possibilità di eh, prevedere risorse pari a oltre 3 miliardi di euro eh, per eh, un taglio dei contributi eh, sociali a carico delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Eh, una misura che eh, dovrebbe agire nel periodo che va da maggio a dicembre di quest'anno. Quindi eh, prenderemo forma in un provvedimento di prossima adozione, per usare le stesse parole utilizzate eh, dal governo nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile. Sulla base quindi di quanto emerso quest'anno dal DEF, eh, il Governo decide di mettere in cantiere un nuovo ulteriore taglio del cuneo fiscale. Chiariamo subito di cosa parliamo quando parliamo di cuneo fiscale. Eh, eh, si facciamo riferimento all'insieme di imposte e contributi sul lavoro che in Italia eh, tornano spesso al centro delle discussioni perché eh, hanno un valore molto alto eh, e con questo termine si, abbraccia sia, eh, si abbracciano sia le somme trattenute alla lavoratrice e al lavoratore stesso che gli oneri eh, che rimangono a carico delle imprese. È un doppio fronte quindi eh, quello del, del cuneo fiscale e eh, da, su entrambe le parti è possibile intervenire. Eh, ovviamente qualsiasi tipo di intervento ha un costo eh, molto alto dal momento che eh, si tratta di una, un intervento ad ampio raggio. L'obiettivo di legislatura però come sottolineato eh, più volte dall'attuale dall governo è quello di un taglio di almeno 5 punti del Cuneo in favore di imprese e lavoratori. Per usare le parole di eh, della stessa Premier Meloni eh, utilizzate eh, in occasione delle dichiarazioni programmatiche dello scorso ottobre l'obiettivo è quello di alleggerire il carico fiscale eh, delle imprese e aumentare le buste paga di lavoratori e lavoratrici un primo passo è stato fatto già con la legge di bilancio 2023 che eh, ha seguito un po' la linea del precedente governo la manovra infatti ha confermato un esonero di due punti Punti percentuali sulla quota di eh, contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti da lavoratrici e lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati ad esclusione del settore domestico, per le retribuzioni fino a 35 mila euro. Ha portato lo stesso eh, esonero a 3 punti percentuali invece per le retribuzioni fino a 25 mila euro. Dal punto di vista pratico questa misura si è tradotta in un guadagno per così dire in busta paga, pare a circa 41 euro al mese eh, per i redditi fino a 25 mila euro e circa 33 per quelli fino a 35 mila euro. Ora questi eh, benefici potrebbero crescere ulteriormente con un nuovo ulteriore taglio del, del cuneo fiscale eh, in arrivo con questo provvedimento annunciato dal, dal governo, stando alle anticipazioni. Le misure avranno caratteristiche analoghe a quelle introdotte con la legge di bilancio 2023. Quindi riguarderanno sempre le lavoratrici e i lavoratori e non le imprese e saranno destinate ai redditi eh, medio-basti. Sono questi i primi dettagli che emergono in attesa di notizie eh, più certe su questo eh, nuovo intervento che dovrà avere effetto immediato secondo eh, quanto anticipato perché dovrà agire sul periodo che va da maggio a dicembre 2023. Aggiornamenti ulteriori, come sempre, arriveranno nel nostro appuntamento del eh, giovedì, ma anche sulle pagine di informazione fiscale. Bene, grazie. Allora, grazie a Rosi Delia, informazionefiscale.it.